Buondì, buonasera buonanotte trentesima puntata di phoenix point cifra tonda nell'ultima puntata avevo timore dei più e, le, e praticamente il sinistro ci ha pensato da solo e avevo timore delle sirene e ne abbiamo portato a casa una viva quindi per contrapasso questa questa puntata sarà farà La prenderemo come una zampogna sigla e incominciamo subito Rieccoci qui. Allora, abbiamo trovato un nido di Pandorani che dovremmo andare subito a far fuori solo per aumentare il. Magari iniziare a. Mm, questi sono supportive. Supportive per cercare di far diventare supportive anche questi, anche se. non sono molto in buoni rapporti con tutti gli altri. Mm. Abbiamo un rovinante antidiluviano da andare a prendere. Uno di qua. Tu stai inizialmente a scan Dai, che magari andiamo in Antartide. Non solo Charlie, ma anche tu. Anche dei Gift. Dobbiamo andare a vedere se c'è un Technician. Adesso abbiamo un po' di cose gustose da portarci. Uno sniper. Levin di Ur è stato distrutto Dobbiamo intercettare qualche d'uno Nel frattempo Mmm Counter Visual Guided Weapons ne non tutte Abbiamo un Marauder che aveva un proprio... pronto range 800, questo era range 1007. Range 1006 Il nomad Mentre questo è sempre 1006 No 1003 35 questo colpisce con l'80% alle volte Questo colpisce con l'80% alle volte Facciamone un altro Parliamo un altro aereo da caccia praticamente. Potremmo fare un altro aereo in generale. Ah eh? oh, vedo che comunque il living crystal qua aumenta lo stesso nonostante non sia su questa zona qua. Meno male. Data light at link va bene perché qua inizia a venire fuori un po' di mist quindi... Vale la pena provarci Qua c'è un prist. Un ricalco mine nella mist Non è una buona cosa Vai a scavare di qua Aspettiamo che arrivino tutti Salviamo Potremmo andare a esplorare anche lì eh? Ok Facciamoci questo nidaccio di Di bestiacce Allora Ci mettiamo Per mettere te in pausa E mettiamo Don Diego se no scusami, quelli corrotti per primi. Qua dovrò corrompere qualcun altro. Mamma mia, che personaggio. Metà mutato e metà bionico. Dato lui Stealth non è che gli interessa proprio di tanto. Armor 20 non è tantissimo, però speed più 3 non è male, eh? ci facciamo una pensata. Questo quanto dà di speed 18 più 2, quindi sarebbe un miglioramento netto, su tutto. Non lo so, non lo so, non lo so. Ah, tu puoi... Ah, però ti stavo tenendo, mi sembra, a parte per fare la doppia classe. Indurre il panico. per tutti quelli che passano. Mm. Sì Vale la pena Proviamoci Poi ovviamente di questa cosa qua Non arriverà nel salvataggio Dovrò rifare tutto E me lo dimenticherò Ma fa niente Va bene così eh, Intanto abbiamo un bellissimo c'è chi non è sinedrio che fa... Nel centile di New Jericho che fa alla spoggia del suo fucile Cercando di tenerlo con la punta delle dita Ok, sono tutti belli che corrotti Non abbiamo visto nessuno per ora Tra l'altro questa corruption costante quando inizia il livello nella mist Scusate, c'è un volume altissimo Potrà essere risolta solo con un po' di ricerca Ma adesso quella ricerca lì non l'abbiamo Che giro che devi fare Oh, mannaggia, questa non è una bella cosa No? Mettiti di qua Citizen Apre le danze Molto bene Tu hai un'altra Sniper rifle Però non hai di che coprirti qua Qui came, ti prego, qui came, ti prego, che se sbagli il colpo dobbiamo andare a ripararci, se non lo sbagli dobbiamo avanzare. Molto bene. Abbiamo l'hatching sentinel, bene. Vediamo dove andare. Uh, ci ha lasciato anche un bel fucile, Lazzo da cecchino a casa, a portare a casa. Procedi. e mettiti in Overwatch. Tu ovviamente non, non avendo subito l'Insteel Frenzy non puoi correre più di tanto. Copri. Tu corri di qua. E non puoi metterti in Overwatch. Dio Rooster. Che è un po' una cagata, però vabbè. Facciamo che ci metti di qua. Però no non venga fuori nessuno ti metti in overwatch di qua tappeto tappeto tappeto tappeto corri e ci sta ci sta ci sta vediamo chi, chi salta fuori aiuto Buono. Boa! Sì, è un po', un quasi tentato di portarmelo a casa. 7, 14, 21, 28. Devo spargli quattro colpi, devo sparargli. Potrei tentare di portarmelo a casa E poi 8, 16, 24, 32 mm. Tieni qua Paralizzato, bene. Vediamoci un altro colpettino di paralisi che non si sa mai. Questo salta fuori qualcuno. Fallo secco. Allora. Eh. Mettiti in Overwatch. Avviciniamoci pian piano. Ecco qua. Spara se si avvicinano. Restamo in steel frenzy finché c'è. E loro due dovrebbero iniziare a cercare dove c'è l'altro di Echin Sentinel. Potrebbe essere vedendo il pattern di camminata o è qui o è qui. Qua è abbastanza largo. Adesso arriveranno dall'altra parte e ci faranno secchi tutti. Uh, fine. Non facciamo troppo overwatch perché qua, qua, qua ci spariamo nei, nei piedi da soli. Nessuna novità. Ok. È arrivato il momento di tirarla. Giù. Questa è Chink Sentinel, eh? No. Colpi, grazie Ma non lui, questa Sì, va bene, fai tutte le scene che, che vuoi Intanto tappeto ti spara un altro colpo E adesso mi serve un altro cecchino Potresti essere tu, dai, guadagni un po' di esperienza Sì Nessuna torre Nessuna torre di hatching Deshing qua Giusto, Vabbè, speriamo non venga fuori nessuno Oh! Guarda che cazzo! il fucile da cecchino, va? Eh? Sì, vabbè, qua ci siano le uova Era abbastanza prevedibile Un altro Vaira Porta più avanti Citizen Per iniziare a correre di lava Cerchiamo di raggrupparci E adesso i pandorani saranno un po' arrabbiati Qualche rinforzo nuovo mi sa Oh, Triton Gowl I was nato ready. Nest Potrei tentare di portarmelo a casa Quanti punti di vita ha? 200 8 6 10 4, 32 Non posso fargli solo 16 7 14 21 Let's go. A vedere se riusciamo a Regeneration Va bene Molto bene Molto molto bene Ce ne portiamo a casa un altro E' già finito l'effetto di Steel Frenzy Il prossimo turno lo facciamo di nuovo Procedi qua in mezzo Intanto cerchiamo di raggrupparci di nuovo Che non è tanto bello andare troppo separati Qua c'è un passaggio che porta di qua uh, Vediamoci con i piedi di piombo va Qua c'è un Poison Worm Vai. Ciao, ciao, vettino. Questo è un po' più brutto. Uno scourge. Questo è brutto, brutto, brutto. Questo lo dobbiamo far secco. sei a posto e a pelle avvicinati diamoci un'altra ecco laching la sentinel perfetto adesso so almeno dove andare no quello non mi piace porca misera questo è un hitman non posso mettermi in overwatch Vai. Qua mi fa male. Questo mi fa male. <susurra> Due volte. Uh, non è andato granché questo turno uh, Mettiti qua E curati Se si risveglia. Non interessa molto. Molto bene. Tu direi che ti devi curare immediatamente. Non è più niente nell'inventario. No, mettiti qui qua. dovremmo far saltare quest'uovo. Mm. Meglio un in più con in meno. Eh? Nowe's born ready. I'll be right there. Vediamoci un'altra. tutto è regeneration no? torno indietro e il prossimo turno andiamo a martellare quello là stavolta ci mettiamo in overwatch perché non si so sa so mai mannaggia non ci voleva quel simpaticone L'Arthron non ci voleva proprio Sì, io Stai lì, citizen Qua. Corri uh, Va bene, cos'è? Vediamo che succede Niente, succede assolutamente niente Tutti bloccati per questo che devi fare eh, esatto, una bella martellata e via iniziamo a piastarci in modo tale da chiuderla nel prossimo turno Siamo portati a casa un sacco di, ma un sacco, ma un sacco di gente, eh? Mi piace questa motivazione, mi piace Fai un passettino più avanti Ci Riesci sempre a mirare, ma Tanto lo può ammirare anche lui non so se corri gli far rifare un passettino più avanti ora non arriva nessuno per il massimo non mi arrivano nei punti di risponde ancora discretamente lontano va bene e citizen fatto la una brutta scelta facendo rifare tutto il giro ma vabbè va bene così andiamo yeah. Arriva qualcuno nuovo no quindi direi che è il momento giusto per tirarlo giù e chiudiamo in bellezza questo non qui non qui non questo, ma questo. Vai. Plan? Dio, a te l'onore di farlo fuori. Muy bueno. Muy bueno, bene abbiamo un level up. Oh, abbiamo recuperato un nuovo fucile a cecchino e un po' di mutagen. The Phoenix Project has done a lot of good for New Jericho. Certo, our havens and assisting us with I hope we can work together mi sono inimicato tutti gli altri e di tutta la fatica che ho fatto per aumentare questa roba qua non è servita a un tubo porca miseria vorrei andare a, a battere questo Karun. Charlie. research lab, research lab, living quarters può servire una medical baby Tant tante... tanto... tanta tech mi chiedono, tanta tech Qua inizia a esserci un po' di mista Siren Autopsy, vedete che è un uh, obiettivo della storia L'autopsia per... in corso quella bestiaccia Camilla, Master Barksman Bar Conferma uh, Facciamo così, va for cry può servire allora vediamo un attimo assalto berserker Cosa sto ricercando? Ah, il Deimos, sì, sì. E poi questo, molto interessante. Sì, sì, va bene, così. Forse questo è un po' troppo in là, però... Vabbè, ci penseremo dopo. Charlie. Ecco qua, allora. Abbiamo un po' di altre bestiacce. Non arrivo. Arthron Scourge Arfa. Mitra, Lancia granate e Spittered Evolve d'Arthron Gun. Questo fa ancora più male. E ha anche Return Fire. Sto maledetto come punto debole il Grenade Launcher, non simpatico per nulla. Questo ha Oh! Fucile da cecchino del sinedrio. Questo è molto, molto, molto, molto, molto fastidioso. Penchamelion, Spawn Mist, quindi non lo vediamo più neanche. Silent Sad, quindi non vediamo neanche da dove arriva. Questo è molto fastidioso. Berith, questo è un nuovo velivolo con 4 punti d'attacco per le armi. Molto molto fastidioso. Corruption Node. Questo ci sbloccherà delle nuove missioni, cioè sbloccherà la possibilità di fare nuove missioni. Questo è veramente brutto. In poche parole, uh, adesso, questo era un... il motivo della cinematica del vecchio filmato. In um, poche parole, adesso, quando ci sarà quel bestione che gira, il behemoth, può darsi che Può darsi che contagi un heaven con quell'affare qui e controlli tutti quelli che sono nell'even. E quindi noi avremo la missione di liberare quell'even. Tanti auguri a noi. Tanti auguri a noi. Almeno adesso possiamo fare i dei moss. Voglio rifarne un paio. un altro che, si è... che è fatto level up tu eri il cecchino guarda quante belle teste che ti posso dare adesso perlomeno una pistola dai Vaira va bene Vaira si chiama Viara Ho sempre chiamato Ho sbagliato Viara uh, Va bene Dovremmo anche sbloccarci Questi altri Mute altre cose Però dobbiamo diventare amici Con uh... Dobbiamo andare in Antartide, perché dobbiamo diventare amici con uh, il coso lì, come si chiama. Discepoli di Oh, qua c'è qualcuno che ha un mist... Uh, che vuole può ripulire dalla mist. Protein mut Mutane Refinery. Quindi qua c'è il, mu il mutano. Ok. Tu vai intanto qua. Engage. Posso adottare un colpo, va? Oddio, c'è lo scatarro acido. Non una gran mossa. Eh. Bene! Allora, tu becca questo, tu becca questo. Qualcuno ha già lo chassis Mancato Sì certo Sono alcune volte che manchiamo tutto Vabbè ormai Possiamo solo Fare il tiro al piccione Molto bene, 300 materiali, New Jericho Combat Training, interessante, Armadillo Development, In Incendiary Technology, Technician Development, oh abbiamo un sacco di ricerche molto interessanti, molto molto interessante, questo però mi dà la priorità adesso. Allora, Active Pandora on Flyers 1? Dov'è? Oh, ce n'è un, uno nuovo. Ok. Poi andiamo a riposarli, eh? Ok, adesso come adesso sono un po' troppo... Charlie... il ti amate da... Mm, no disengage Formation. Ma vendono material ma interessa la tech non c'è nessuno nel sinedrio che mi può dare tech tu stai ancora ricostruendo cose Infestation flight Uff uh, Questo potrebbe essere molto interessante Nuove reclute Il problema è che voi non avete nessuno che può darvi frenzy. In questa missione potrebbe essere un problema. Ho un più di corazza, a Bert. e va bene questo che hai qualche qualche cosa in più qualche colpo in più Allora, come abbiamo imparato nelle missioni precedenti? Se non abbiamo qualche colpo di riserva, qua va a finire male. Intanto per prendere questa. Non ho ancora fatto una ricerca per prendere la pistola neurale. Porca miseria, non lo sapevo. Sono la Udar? Sì, ho solo la Udar o Land Cannon? Va bene così. Va bene. Andiamo a prendere dei nuovi soldatini. Va. Che il Corruption Node mi sta tanto di una missione bella bella tosta. Intanto potremmo sostituire il velivolo di... Uh, il velivolo del buon Lupin con... Questo, in modo tale che questo team abbia una persona in più Che adesso soffre, si soffre un po' Buona! Arriva subito una Siren E che ci ha subito sgamati Molto bene Prendete abbiamo visto dove sono quei simpaticoni Bene. Intanto... Intanto iniziamo a farle un po' di male, va. Un tritone con armi virali. E una shield Pushing on. Proprio il palo in mezzo in me. Vediamo un po' con la minimazione se ci aiuta Sì Vediamo un po' Ci aiuta per un cazzo Infatti Se cerca di avvicinarsi qua Sparagli Tanto c'è anche quello da far fuori Tra eh? l'altro loro sono ancora da curare Non in, non massimo di gestione eh? Questa missione Dai Abbiamo un cecchino E due assalti Perché non hai sparato? Ah, forse quello è un altro tuo amico. Spara la sirena, va? No, eh. No. no? Finisci proprio in braccio alla sirena. Buona, Uno è mai controllato. Tenito. E questo è morto. cavolo oh, I need help here. Um, noi non abbiamo fatto una gran mossa ma loro proprio yes. azzeccarne una per sbaglio no eh Che poi questo viene a, a farci un fondo tanto a noi oh, Questo è morto Se non lo aiutiamo questo è morto Il problema è che è troppo lontano per tutti Intanto Lunar potrebbe cercare di tirargli una martellata questo qua Quanti punti di vita ha? 200 Tu fai 160 mi sa No tu sei un heavy quindi fai 200 Mamma mia, Space Invaders. Non prende nessuno, quindi devo andare qua. Hubert avvicinati Se quella sirena si avvicina troppo sai cosa devi fare Mutant Camel tu sei rimasto indietro moving fast I'm ready. E idem, se si avvicina qualcuno fa lo secco. Maledizione. Ma no! Bene, abbiamo solo una recluta recuperabile. Mancato e questi si sono impanicati trecento. Scappa. Voi due siete impanicati, eh? Bene. E ora se tenta di avvicinarsi è morta. Il problema è che... Anche lui non l'ha messo molto bene. Eh sì. No. What's Tanto facciamo le fuori uno. I'm Ponte punti di dai. No, no non ho neanche voglia di andare a prendere. Preparing to fire. Ready to Comes online. Sono qui. Aiming. Ringrazialo per il servicetto che ti ha fatto. E curati. Dov'è che dobbiamo scappare? Ovviamente non dal punto di partenza, ma da Da lì? Poi ti leggermente avanti. Abbiamo la prima Chiron. E ovviamente senza cecchini sarà un casino. Sarà un casino. L'unico cecchino che abbiamo è quello controllato da loro. Oh. QBERT controllo. Covering. Rinforzi. Mancato. Non hai return fire? Oh. No, ma davvero non hai return fire? Ecco, iniziano a spararci addosso i loro vermicelli del cavolo. Intanto possiamo andare a la fai, dash, catturalo, bene e adesso abbiamo un cecchino Con quei came. Bene. Iniziamo a raccogliere un po' di mutagen, va. Due colpettini. No, un colpettino solo. prossimo turno ne diamo un altro tanto ci sparerà continuamente questi affari adesso uh, speravo in qualcosa di meglio tu occupati dell'Arthron Scourge Il problema è che abbiamo trascurato quello là Siete qua? Dobbiamo scappare dall'altra parte del pianeta, pianeta. No, qua. No, questo. Non lo beccherai mai. Perfetto adesso che si abbassa, sto maledetto. Vabbè, ricambiamo l'overwatch. Tu hai un overwatch che costa niente? Bene. Altri vermicelli. Avevo oh, tre persone che vi facevano l'overwatch e nessuno che gli ha, ha sparato. Eh, almeno quello. Il problema è che non... Sono troppi sti vermicelli. Sono veramente troppi. Dobbiamo tentare la cattura ma ci vuole troppo tempo e troppe risorse. Ok, un altro mitra, tanto tu curati. E uno Enemy kill to fire. Un altro col braccio distrutto, eh, almeno riusciamo a recuperare delle armi. Da quei poveracci. Vabbè, soprattutto perché no? Perché non paralizzarlo ulteriormente? anche lui deve colpirlo perché sennò non questo non questo quello lì spostati indietro va tu corri bravo tu che hai velocità corri che abbiamo solo il Chiron contro tanto vale <ride> dove mi sparano adesso i vermicelli di scappare lo stesso tu sei quella che se ogni scavenging mission è sempre rallentata da... dal fatto che non ha forza né? vicino eh? solo l'addome sparavermicattoli 740 hp vuol dire che per, pa per paralizzarlo devo colpirlo dargli 74 punti paralisi ce la faremo mai target non ce la farò mai beh tu hai una bella velocità comunque se vai di qua Metti di qua. Primo vermicello che passa. Lo fai secco. Q-Bird. Troppo rischiosa troppo rischioso dovrò potrei fare un paio di dash questo ha bisogno di 3 action point eh? 8 16 24 bisogna continuare a pushin allora, casi sono due, o, o gli sparo. Se non riesco a piccarlo. Dovrei tentare di, di togliergli il fucile. Eh? Provaci. Cavolo. Non una buona posizione per Cubert. Eh, lo sapevo. Altri vermicelli. No, no, no, no, no, no, no, no. Cazzo di Buddha. casa con noi. Maledetto bastardo. I'm ready. Non riesce fargli un... dargli un colpettino quello là. No, ma tu hai il martellone. Però non hai... E neanche tu hai il caso paralizzante, ce l'ho solo... QBert. picchino così, eh. come questo qua non ha non ha un bersaglio valido On my way. quanti action point on. no, però ce ne sono due, vabbè, intanto la prima passo che fa e ne spariamo, nuove rinforzi, e quello di dove arriva? Taglio un altro colpettino Curati un attimo <coughs> Poi si inizia a scappare ti qua dietro Proviamoci! 7 Tanti di quei will point che li può vendere No lui, non lui lui. Lui è quello più spaventoso di tutti. Ora! Ben vermicelli un po' ovunque. di soppiatto e poi gli tiriamo una bella martellata tu intanto spara al tuo amico ce ne sono due cerchiamo di scappare eh? che ormai non ha molto senso rimanere qui Vediamo cosa fa il nostro amico. Se ne va. Ci ha spaventato e se ne va. È ora di scappare anche per noi, eh? Soprattutto tu. Non puoi fare dashing perché non hai will point. Ormai sono tutti vermicelli, quindi puoi correre come un passo. That's our move. Moving. fuori yes. auto female qua e prendiamoci anche quello schioppo Era che un fare con un fucile a cecchino adesso Ma Oh no Questo è un altro Sprinting. Tutti al riparo. Tutti al riparo. Non abbastanza action point. Yes. è preciso sia col, mi col, col mitra, forse col mitra sia un pelino più preciso. E' di qua va. Moving. Il Northlander è il primo che può scappare volendo. Right there. E tu? E tu, caro mio amico? Tieni, torno. Eh, una marea di tritoni da lì. Non ci credo. Tu, vai via. Vai via. Subito standing by Chi può se ne vada. Ready Chi può se ne vada immediatamente. Here. Che minaccia minaccia un po' troppo minacciosa. Here. Lo che dovevamo recuperare l'abbiamo recuperato. Tutto ne va. Ci portiamo a casa un altro cecchino. Fine turno. Alla fine quello più temibili sono quegli accidenti di cecchini con il fucile laser. Quelli sono dei maledetti. Questi sono dei maledetti. Via, vattene. Eppure tu, vattene. E chiudiamo qui questo video eterno. Ci portate a casa un nuovo sniper. Abbiamo rischiata eh? purtroppo, ne abbiamo recuperato solo uno. C'erano due assalti, ma come al solito con le missioni di recupero, non sei più che veloce. E li serviresti Steel frenzy. Ne abbiamo fatto la conoscenza che è col chirone, conoscenza di cui se ne può fare anche a meno. Abbiamo recuperato un po' di armi. Un cecchino nuovo, un tritone e un poison. worm. Il cecchino, lo mandiamo a Phoenix Point. abbiamo assolutamente bisogno di andare a prendere della tech da qualche parte qua abbiamo della tech quindi quando andiamo, andiamo a prendere la tech tu stai andando di là Charlie è lì aspettando dove sta? Sono... mi manca un aereo no poi dovremmo andare a prendere questo nido dei pandorani va bene poi, e dovremo distruggere anche questo oltre al tiamat ah il tiamat è va bene, basta Grazie a tutti per aver seguito, ricordatevi di premere la campanella che è qui sotto per seguire tutte, tutta questa serie e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!